per la salvazione ci intelligenti per essere salvati per pues es questo è che il Signore in questa noce vuole compartire perché vediamo adesso cosa Dio vuole condividere con noi questa sera que Jesús nos dijo, tutti quanti conosciamo che Gesù ci ha detto io sono la vita e voi siete calci chi permane in me e io in lui este mucho fruto, porterà molto frutto perché separati di me perché eh, lontano da me Nada hacer. non potete fare nulla se, in mi, in mi in vosotros, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi chiedeis, chiedete tutto quello che volete io e vi sarà fatto il resto è in questo è glorificato il mio e padre che, frutto, che portate molto frutto e, e così sarete i miei discepoli e un molto importante. Voglio parlare di se un tema molto importante. per È molto importante per tutti i figli di Dio, per tutti servo di Dio. Per tutti servi di Dio. Gesù dice che, de che di di dobbiamo fare Che dobbiamo fare discepoli Che dobbiamo altri. Che ci dobbiamo riprodurre in altri. Nos dice que, en él, e dice che se E dice che se noi siamo in lui, vamos a allora porteremo frutto. Se ah. se lui ci purifica, se noi más porteremo più frutto. Se chida lo che non vale, se lui taglia quello che non va bene, porteremo molto frutto. Preguntaci questa noce. E quindi vogliamo chiedere questa sera. Che frutto stiamo givando per Dios? Quale frutto stiamo portando per Dio? Se chiudiamo la nostra vita, Signore, dove sta il frutto? Guardiamo la nostra vita questa sera e chiediamoci, Signore, dove sta il nostro frutto? Il tema della noce è. Il tema di questa sera è dove sta il nostro legato? Dove è la nostra eredità? dove sta la trarietà, dove sta il nostro legato dove sta la nostra eredità? che è un legato cosa è un legato cosa material o immaterial che si legge in testamento sono delle cose materiali o immateriali che si lasciano nel testamento. Che si trasmette da padri a figli. Da generazione in generazione. Da generazione in generazione. Questo è un regalo, questa è, è uh, eredità. Non so se in Italia si dice questo pensamento. Non so se in Italia esiste questo detto però in Spagna si dice... lo dico che hai da dire tre cose antes de morir eh, questo letto dice... Si, eh, si dice che bisogna fare tre cose prima di morire plantare un árbol piantare un albero scrivere un libro scrivere un libro y tener un hijo. e avere un figlio non so se già hemos plantado un árbol non so se abbiamo eh, scritto un libro non so se abbiamo tenuto un hijo non lo so se ha qualcuno ha plantato un árbol o se ha scritto un libro o se ha avuto qualche figlio Pero, por cosa, però per prima di tutte le cose tener hijos Bisogna avere figli. Una Lasciare una eredità. Lasciare una famiglia. Lasciare una generazione. Lasciare una generazione. Es lo que Questo è quello che il Signore ci Dio ci ha comandato. A de la vida de una mujer. Quindi stasera parleremo della vita di una donna. Si chiama Anna. Si chiama Anna. Anna. Como todos sabéis, también la mamá de Samuel. Ana, tú lo sabéis, era la mamá de Samuel. Del profeta Samuel. Del profeta Samuel. El último juez de Israel. L'ultimo giudice di Israele di Israele è il giudice di Israele. È stato uno dei grandi. Dice la parola di Dio che Dio non lasciò caer in terra nessuna delle sue parole. Dice Dio che eh, lui, no, la parola di Dio dice che non lasciò cadere nessuna delle sue parole in terra. Tutte le parole che dico Dio la Tutte le parole che lui ha pronunciato Dio le ha sostenute. E quando si despide del popolo le dice. Quando lui si saluta dalle persone e gli dice. Si aquí, que yo me haya se c'è qualcuno che io ho fatto delle offese. Che io mi abbia rubato qualcosa. Che ho rubato qualcosa. Che io stia in deuda E che sto con qualche debito. Che venga, che io le voglio pagare. e viene adesso così io gli darò quello che gli devo. Che no. E tutti quanti hanno detto no. Ha sido un uomo Se è stato un uomo retto. Ha sido un uomo buono. Un uomo buono. Ha sido un uomo lì de corazón. un hombre puro de corazón pues ese es el fruto esa es la heredad que dejó Ana pero esta es la heredad que ha lasciado Ana Ana era una mujer que no podía tener hijos Anna era una donna que no podía tener hijos pero ella no se conformaba pero ella no se uh, abituaba a esto porque ella quería llevar un fruto para Dios porque ella quería llevar un fruto para Dios y vamos a, a, en esta noche a meditar mm. rápidamente y brevemente y entonces esta noche velocemente en la vida de Ana en la vida de Ana ¿Cómo era la vida de Ana? En el primer lugar la prima, primer llevaba una vida cómoda Uh, había una vida tranquila, tranquila muy cómoda. era cómoda. Dice la palabra de Dios que su marido la amaba. La palabra de Dios dice que su marido la amaba. la amaba. La amaba. Era amada de su marido. Era amada de su marido. Y dice que le daba siempre, cuando iban a subir al templo de Dios, le daba una parte escogida. Y dice que cuando andaba al templo de Dios, le daba una parte escogida. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Però questo marito Adam dava una parte scelta, una parte migliore perché amava Adana. Non aveva Non aveva figli. Una donna amata. Era una donna amata. Una mujer con beni materiali. Aveva soldi, beni materiali. Mi e guidata. Era curata, amata. E non aveva hijos. Però non aveva figli. Che significa? Che cosa significa questo? Lui viveva una vita comoda. Viveva una vita comoda. La che qui? Quante mamme ci sono qua? Qué, qué, qué bonito es tener verdad hijos verdad pero qué bien se vivía sin hijos pero sin hijos la vida es más comoda. Eh, qué, qué, qué bonito es Ay, cuando venga sara que todos los que están en a sara pero cuánto molestia me da sara pero cuando, uh... E diciamo quanto impegno darà saltare riportate dalle difficoltà da ci saranno. Entonces no tenía hijos. E quindi non aveva figli. Su tiempo era para ella. E il suo tempo era solo per lei. Amaba era amata, benedecida era benedetta, e sin, eh, compromisos senza nessun impegno. Però ella quería tener un hijo para. Però lei voleva avere un figlio per Dio. Teneva una nemiga Aveva una nemica que se burlaba de ella una vendica que hacía eh, los chistes de, de, de, de, de, de eh, battute contro contra lei. ¿Por qué? ¿por qué? porque ella no podía tener hijos Per il fatto che Anna non poteva avere figli. la otra que se llamaba Penina, se llamaba Penina. y Penina ella sí tenía hijos decía, en aquel tiempo en tempo, una mujer sin hijos una mujer sin hijos se decía que era una mujer maldita de Dios se pensaba que era una mujer maldita de Dios quando Dio si ha atterrato su matriz quindi Dio ha chiuso la irritava e la quindi l'altra donna la irritava e la prendeva in giro la inocava la faceva arrabbiare e la faceva intristire non ti figli non serve a nada. nulla, non serve a nulla, non tiene frutto, non ha nessun frutto, a te ti va a dare a te nessuno ti prende e non mangiare perché? il desiderio del suo cuore era de di avere una discendenza. Io credo che Io credo che questo è il desiderio di ogni figlio di Dio: Avere una discendenza. Avere un frutto. avere dei figli spirituali. Pregunto, come sempre vi faccio una domanda. Eh, eh, Danila, Davila. dove sta tu la tua Dove sta la tua Danila? Mario, ¿dónde está tu Mario? Mario, ¿dónde está tu Mario? Stefania, ¿dónde está tu Stefania? Stefania, ¿dónde está la tu Stefania? Oh, queremos tener nuestros hijos. Tutti vogliamo avere i nostri figli. Naturalmente. Naturalmente también hijos espirituales. Pero hay mi hijo espiritual. El que es el deseo de un hijo de Dios tener fruto para Dios. ¿Y cuál es el desiderio de un hijo de Dios, se no es el de avere frutto per Dio? Io non so se tu mai hai sognato o ti sei visto che stavi predicando davanti a una moltitudine di gente. di persone. Migliaia di persone. E tu eri lì che puoi predicare. E la gente per mille viene. E le persone venivano a migliaia. Per ricevere Gesù nel cuore. Solo un sogno. Era solo un sogno. Però è un desiderio nel corazone di un servo. Però in realtà è sempre un desiderio a convertirsi a Dio. Che le persone possano convertirsi a Dio. un adorador. A volte magari un adoratore. Vuoi cantare a Dio? E vuole avere una moltitudine. vuoi vedere una moltitudine di persone per, che él. stanno inginocchiate adorando il Signore. Adorando a, Ges a Gesù. Adorando Gesù. El deseo de todo servo di multiplicarse: el deseo de Dios es la multiplicación. Todos los servos de Dios deseamos llevar fruto para Dios. Todos los servos de Dios deseamos llevar fruto para Dios. Todos los servos de Dios queremos dejar una herencia para Él. Todos los servos de Dios queremos dejar una herencia para Él. ella tomó una, una determinación. Y ella prese una determinación: tener, iba a tener un hijo. di avere un hijo. Yo no paso por la vida sin llevar, fruto. Voy llevar fruto un fruto. Voy a io non terminerò la vita senza frutto. un frutto para Dios. Porterò un frutto un hijo y ese hijo va a, hacer, va a ser para Dios. Avrò un figlio, questo figlio sarà per Dio. un voto delante de Dios. E fece un voto davanti a Dio. Una promesa delante de Dios. Una promessa davanti de a Dio. Se al tempio a pregare. y disse E la Biblia dice así. E hizo voto diciendo Diciendo, Jehová de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Si te dignare de mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Si te dignere de guardar la aflicción de tua sierva y te acordarás de mí. Y no te olvidarás de tu sierva. Si no te de tu sierva, sino que diles a tu sierva un hijo masco. Si a tu sierva un hijo masco. Si a tu sierva un Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Io lo dedicherò al Signore tutti i giorni della sua vita. Y no pasará nada sobre su cabeza. E non passerà nessuna lametta, diciamo, sulla testa. Non Sarà un nazareo. Sarà un consacrado a Dio. Sarà un consacrato a Dio. Eso fue su pedido. Questo è stato il suo pedido. Ella vivía cómoda, tranquila y sin problemas. Pero ella quería llevar fruto para Dios. Y se acodilló delante de Dios. E hizo ese voto. E hizo un voto. Questo desiderio di de portare frutto per Dio. di de vivere una vita e consagrada a Dio. Questo desiderio di vivere una vita totalmente per Dio. E pagare un prezzo. è costata pagare un prezzo. Perché se tu vuoi servire il Signore, devi pagare un prezzo. Il primo posto le costò la incomprensione. Il siervo di Dio che stava lì, il profeta Eli il servo di Dio eh, Eli che stava lì pensò che stava borraccio pensava che era piara dice 1 di Samuel 1 di dice. verso dal 12, da 12 al 14 mentre, ella orava largamente Giovanni, mentre lei pregava eh, in maniera lunga davanti a Dio Eli stava osservando la bocca di ella él stava guardando la sua bocca, però Anna parlava su col suo cuore. Ma Anna stava par parlando del suo cuore. Solamente se movían sus labios Solamente si le sue labios. Su non si E la voce non si ascoltava. Y él la tuvo con via. Y la prese per E E le dijo "A cuándo quando è stata ora già? Fino a quando estará cuprata?" "Fino a quando tu vino. tu vino." Ella estaba allí derramando su alma delante de Dios. Le era allí, estaba la su alma delante de Dios. Y aquel hombre estaba pensando que esa mujer era una mujer borracha. Y aquel hombre estaba pensando que le era un pecado. Ella estaba orando a Dios porque yo no quiero pasar sin fruto. Ella estaba pregando a Señor, no voy a vivir sin un fruto. Yo quiero a fruto para ti, Señor. Yo voy a portar fruto para ti. Tú has hecho tanto por mí. Tú has hecho tanto por mí. ¿Y qué hago yo por ti? ¿Cosa ha hecho yo por ti? Y la tuvieron por él Y la presa que lo pidió. ¿Qué sabe la gente de nuestra vida? Cosa sanno las personas de la nuestra vida. ¿Qué sabe la gente de nuestras lágrimas? ¿Qué sabe la gente de nuestros sueños? ¿Qué sabe la gente de nuestros sueños? ¿Qué sabe la gente de lo que es nuestra solación? ¿Qué ne sabe de cuáles son las nuestras preghiere? Pero lo juzgan con all'esterno. Ci giudican da quello que vedono fuori. La gente ve el suceso, pero no ve el proceso. Le personas vedono el suceso, pero no ven el proceso. Ve el final, pero no ve lo que te ha costado para llegar allí. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué iglesia más bonita tiene? ¡Ah, qué bueno! ¿Qué iglesia bella bonita tiene? ¡Ah, qué iglesia grande tiene! che iglesia grande Hace años, cuando nuestra iglesia era pequeña, ¿cuál es cuando nuestra iglesia era pequeña? Pues algunos pastores nos no, no veíamos... Sigo trabando con alcuni pastori. Hola Antonio, ¿cómo estás? Diceu, la ciao Antonio, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Bene, bene, sto bene. Siguese la iglesiacita? Ah, contino con quella chiesetta? Sí, allí estamos. Sí, siamo lì. Serviendo al señor. Serviamo il signor. Con fidelidad. Con fedeltà. E, mi e lo guardavano. E pensavano che questo uomo sta male. Parece un buon uomo. Sembra un uomo buono. Un servo di Dio. Sembra un servo di Dio. Però come com è com'è che continua dopo dieci anni a stare lì con poche persone? venti o trenta persone. 20 persone, 30 persone. anni sono passati gli anni la, la Chiesa è cresciuta 50, 50 100, 100, 100, 200, 200 300, 300, 400, 400 500. 500. 500 ha, ha cresciuto la Chiesa entonces, años después, veía algunos. Y aquí, después de años, los encontramos. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, estamos bien. Bien, estamos bien. Me han dicho que tu iglesia ha crecido mucho. Me han dicho que tu iglesia ha crecido tanto. Bueno, Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Y todo trabajo lleva fruto. Y todo trabajo porta su fruto. Ah, qué bien. Ah, bien. Una pregunta. Una pregunta. ¿Alguna iglesia americana te está ayudando? ¿Alguna iglesia americana te está ayudando? No, no. Però se tu sperate qualcuno che le sopra il dinero me lo manda. No, però se tu conosci qualche, qualcuno che gli avanza dei soldi, dai che mi manda qualcosa di soldi a casa. Quando eravamo eravamo pochi, che eravamo pochi, che avevamo sali? Ah, questi sono stupidi, stanno perdendo il tempo. Ora che siamo molti. Adesso che siamo molti. Ah, poi alcuna inglese americana ti avrà aiutato. Ah, è così perché gli americani ti hanno aiutato. L'argomento. Largo, trabajo, trabajo laboro, sufrimiento, fidelidad, fidelidad, fidelidad, compromiso, lealtad. lealtad. Ah, no, eso no vale. Ah, no, eso no vale. Es el proceso, ¿no? Ma questo è il processo questo di Dio. Questo è quello che va a fare che oggi tengamos la iglesia che tenemos e la iglesia che ha chiesto. Questo è quello che è successo affinché oggi potessimo avere la chiesa che abbiamo e affinché qui anche voi potete avere questa chiesa. Per la gente che pensa di noi. Però cosa pensano le persone di noi? Che pensò, pensò questo uomo di questa donna? Mujer, digiere tu vino a la palabra que dices eh eres una impia e la dice tu sei una hija de belial que no sirve para nada Pero ella dijo, di un una serva male dice no yo soy una sierva. che sto derramando mi alma delante de dios sosteniendo la mia anima davanti a dio io soy ninguna borracha non sono un ubriacone Así muchas veces cuando te ve la gente venir Jueves, sábado, no, sì, le persone ti a venire in chiesa mercoledì, giovedì, sabato, la domenica. Eh, che passa? Ah, che succede? Che Che succede con te? Però non ha falta andare tutti i giorni a sale chiesa. perché ah, ti andare tutti i giorni in chiesa? Eh però che tu vieni da 30 km qui. Ah, vieni da 30 km di distanza da qui. Ma perché? Ma perché? se hai un'iglesia più cerca che di te. Ma se ci sono chiese vicino a te? Però ah, eh? io sto nel proposito di Dio. Ma io sono nel proposito di Dio. Io sto Dio ha posto. Io sono dove Dio mi me ha messo. Nadie me di e nessuno mi tirerà fuori dalla volontà di Dio. Mi, mi, mi comodità, mi carne. Nella mia comodità, nella mia carne. Lo convertimos, Quando ci siamo convertiti. 37 anni, circa 37 anni fa. Eh, io, ero saben. io ero un futbolista professionale, molti professionista, molti di voi lo sanno. Y yo llegó un momento que tuve que tomar una decisión. Nadie me forzó. Yo tenía 26 años. Yo tenía 26 años. Pero yo pensaba, Ma yo pensaba. Si yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque tengo que jugar. Si no puedo ir los, los sábados porque siempre estamos de viaje. No puedo a domenica en chiesa porque estoy jugando. No puedo ir el sábado en chiesa porque estoy viajando Los jueves estamos entrenando. El jueves día mi estoy entrenando. Y los martes. El martes Si yo no puedo ir a la iglesia, no en ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Y tenía que tomar una decisión. Quello mi vida, vida, mi pasión, pasión mi profesión, Quello che lo que siempre il sido mi sueño. Que era stato el mio sueño, o seguir al Señor oppure seguirettino. Servirà il signor. Seguirettino. Tomei una decisione. E presi una decisione. Una decisione ho E ho deciso decisione per Gesù. Di ti seguirò al Signore. Che che era mia vita, la mia passione e la mia professione se quedaron atrás. Quello lo che que era la mia vita, la mia passione e la mia professione sono rimasti indietro. E la chiesa che íbamos donde los convertimos. E nella chiesa dove andavamo quando ci siamo convertiti? culto Abbiamo culto tutti i giorni, E Tutti i giorni. E i viernes e i sábados. E venerdì sábado. Había orcevo en el monte. C'era una prayer sulla montagna. montaña. A las 12 de la noche. A media noche. ¿Los cultos los teníamos todos? Era a las 8 y media de la noche. ¿En culto? Era a las 8 y media de la noche. Todos los días. Todos los Entonces eh, terminaba la gente, iba a la iglesia, cenábamos y nos íbamos al monte ahora. Y quindi andábamos en iglesia. Al otro media, cenábamos y, Ce y pues luego andábamos sulla montagna a pregare. Era un tempo de estar hermoso delante de Dios. Era un tempo que se pierde la de crecimiento, de, de de de ver a Dios manifestarse en tu vida. a Dios que se manifiesta en la tu vida? Un día voy a hablar con mi hermana, que hablando con mi hermana. Y un giorno stavo parlando con mia sorella. Mi hermano, eh, un hermano mayor que yo se había convertido antes. Ah, un mio fratello più grande si era convertito prima di me. Un par di anni antes que yo, y él è che que s'ha habló del Señor, E lui ci ha parlato di Gesù. E dopo, hermano se convierte. y adesso un altro fratello si converte. Y todos los días a la iglesia. E tutti i giorni in chiesa. E entonces hablamos con mi hermana. E quindi ho parlato con la sorella y estamos hablando y ella me dice no si yo creo en dios si yo creo me gusta todo lo que hacéis yo creo sí, sí, en dios me piace lo que fate lo que, pasa es que os veo todos los días en la iglesia todo, me parece... pero, yo lo veo todos los días en la iglesia le dije yo mm, parece que somos un poco fanáticos verdad dice siempre que se muera dice pero si sí, eso un poco siempre todos los días dice, a sí, siempre todos los días en la iglesia tutti sí. digo lleva razón dice a la pero el que era fanático era jesucristo però anche Gesù era fanatico. E noi non arriviamo neanche alla pianta dei piedi. Di quello che lui vuole dalla nostra vita. Che importa quello che la gente dice? Che importa quello che pensa la gente? Lo importa quello che il Signore dice. Quello che importa è quello che il Signore dice. Lo che importa quello che il Signore opina della nostra vita. L'importante è quello che il Signore pensa di noi. Nunca si è visto giusto o Non si è mai visto giusto disperso. E neanche la sua discendenza che stava mendicando il Padre. Te un, un, un L'anno versetto di quest'anno. Nadie ti potrà frente in tutti i giorni. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Non ti lascerò. E non ti abbandonerò. Nunca. Mai. Con Dios tengo seguros. Contigo, estamos seguros. Con Dios es el mejor camino. Con Dios es la mejor estrada. ¿Y qué importa lo que los demás opinan? Cosa importa quello che pensano gli altri. Tus hijos siempre van con tus hijos a la iglesia. Ah, con i tuoi figli sempre con i tuoi figli in chiesa. Sí, sí, es el mejor camino del mundo el de ir enseñando. il migliore cammino del mondo è quello che ti so insegno. ¿Sabes a personas que no vienen a la iglesia? sono persone che in chiesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Ah, porque tengo que ir a trabajar. ¿Trabajar ¿Par qué? ¿Par qué? Para darle un futuro a mis hijos. Para darle un futuro a mis hijos. ¿Pero un futuro, ¿Pero un futuro dónde? ¿Pero un futuro en qué cosa? ¿En el cielo o en la tierra? ¿En cielo o sulla la tierra? ¿Dónde quiere dar un futuro a tus hijos? ¿Dónde quieres dar un futuro a tus hijos? Nosotros le hemos dado un, no dado un futuro a nuestros hijos. Mis hijos Mi hija es pastor. Mi hija es pastore. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. al hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Al mi no hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es pastor. Mi hija es es ¿eh? Cuando uno se consagra esto uh, comporta de la incomprensión. La gente religiosa... ¿La gente religiosa? ¿eh? Oh, porque uno dice que yo voy a la iglesia, yo también soy creyente. La gente dice, ah sí, también yo soy creyente, también voy a la iglesia. Sí, el domingo yo voy a la iglesia. La voy a la iglesia. ¿Y el resto de la semana? ¿Y el resto de la semana? ¿Y el domingo que alguien viene a visitar? Y la, visita, la domingo llega una visita. Ya no voy a la iglesia. Ah, no puedo ir en la iglesia. Al otro domingo me duele un poco el pie. Domenica, mi un poco el pie ¿eh? No voy a la iglesia. No va la iglesia. Pero yo soy creyente. Pero yo amo a Dios. Yo amo a Dios. ¿Y, ¿Y dónde está su fruto? Ma questa donna gli è costata essere incomprensione. Se tu avrà frutto, Se tu vuoi portare frutto per Dio ti costerà incomprensione. E anche dovuto uh, cost uh, gli è costato cambiare di stato. Perché? Perché? Già non poteva fare la stessa cosa. Sì. Perché non poteva fare più le stesse cose. Perché? Perché? Perché, Perché stava imbarazzata. Perché? era incinta. Una mujer embarazada no hace lo mismo que cuando no está embarazada. ¿verdad? Una mujer embarazada no hace las mismas cosas que cuando no está embarazada. No puede hacer locura, significa saltos. No, no puede hacer saltos, las cosas pacíficas. No puede fumar. No puede beber. No puede beber. Porque afecta al embarazo. Porque crea un problema a la gravidanza. Tutto il E quindi tutti quanti hanno visto che lei stava cambiando, era cambiato di stato. Tutto il mondo iva che suo corpo non era il Tutto visto che il suo corpo non era più lo stesso. Abbiamo una nostra amica. Ti ricordi Titi Doris? E la conoscivamo, a un ritiro spirituale. Stavamo dato al ritiro spirituale, lì l'abbiamo conosciuta. Ella davanti a noi. Lei camminava davanti a noi. in autobus un autobus 24 24 tenía entonces 23 23 años tenía entonces había 23 años era viernes era el, el lunes cuando regresamos de ese viaje sí, sí. cuando vivir, de este viaje la iban a operar. La operar iban a quitarle la matriz y tojimo al, al, al útero porque como la mujer del flujo de sangre porque como la flujo de sangre se estaba desangrando se estaba desangrando iban a dejarla vacía y la habrían dejado votar y entonces fuimos a ese viaje y estando allí el predicador dijo y era allí predicador dijo, aquí hay mujeres que no pueden tener hijos aquí hay mujeres que no pueden tener hijos está enfermas está enferma que salga adelante este pasó. y ella andó pregó por ellas y por otras y regresando de, de, de camino era, eso era una ciudad en Sevilla a San Cartagena, y, ya casi 700 km. Y ritornando era una ciudad, la Siviglia Cartagena, de circa 700 km. Pues por mitad del camino, cuando era nada... Mientras a metà del camino, eh, paramos en todo el autobús y vamos a un restaurante. o en el autobús para al restaurante? Ya sabéis lo que ocurre cuando para de pronto un autobús o todo el mundo al bagno. Ya sabéis que cuando se pierde un autobús, todos manipulan al bagno. Y el baño de la mujer es una cola grandísima. E el baño de las mujeres siempre una coda lunga. Entonces ella salió y fue atrás. Y ella salió y era dañero. Detrás, de, de salió del restaurante al baño porque no podía aportarse. Ah, y ella salió del restaurante. Afuera a la calle. A entrar en la calle porque no se la metía aún más. ¿no? Aquello estaba nevado. Estaba nevado Ah, c'era c'eran alegre. Ella olinó. Y ella ha hecho la pipí. Y lo no. tocó como no salió. Y ha notado que conchiva algo de alegre. Y vio una mancha de sangre allí. Un allí. Y ha visto una mancha de sangre. Dios me ha sanado. Doctor, Dios, me ha Dios me ha sanado Dios me ha, Dios me ha quitado el, el, el mal. ha mal. Y bueno. Llegamos por el camino cantando, contentos, y al día siguiente, el lunes, tenía que ir al médico. Y aquí le cantando, continuamos cantando el camino, y el giorno siguiente, el lunes, iba a darle al doctor. La iban a operar. La iban a operar. Pero ella dijo: Por favor, revisenme. Dios me ha sanado. Porque Dios me ha guarido. ¿Lo médicos, bueno? Medico, que, va eh, bene, ¿Vale? ¿No es cierto? creen en un milagro? ¿Alguna creen en ¿A su hijo solo puede salvare un milagro? ¿A su hijo soltanto no puede salvar un milagro? Hemos hecho lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿No ¿No lo sabemos? ¿No? ¿No lo sabemos? ¿No con sabemos? ¿No lo sabemos? miracolo. ¿No non vogliono riconoscere lo sabemos? ¿No lo ¿No lo sabemos? ¿No lo Yo ya no quiero que mi poeta le para toda la vida. Primera ya sale una dona sin poder tener hijos mi toda la vida. A revisarlo. Con, a controlarlo. No tienes nada. son no me tiene tanto rosado, todo guarido. He estado perfecto, todo es perfecto. Dios me, dije, Dios, me Dios me ha sanado. Le dice, Dios me que Dios me ha sanado. Claro. Dios me ha guarido, Y a todo el mundo me dijo, Dios me ha sanado. Estoy tan modo, estoy bien mi panillo, estoy panillo. Y Dios me dijo que me va a dar un hijo. Y Dios me ha dicho que me dará un hijo. Bueno, nadie nadie vio la sanidad porque no Nessuno se podía no ver la pero gente empezó a ver el cambio de su estado pero la gente empezó a ver el cambio de su estado tenía un pelo negro grande largo un lungo, neri. una cara blanca de, de, de leche una faccia blanca de latte que era sin sangre si sabía, de era Y empezó a tomar color su cara. empezó a coger peso. Y un día empezó la barriga a crecer. la Dios me ha dicho que voy a tener un hijo. Y tuvo un hijo. Se llama Samuel. El hijo de la promesa. El hijo de la promesa. Todo el mundo va a ver el Si tú vives una vida consagrada para Dios, Dios va a ver la gente. Va a venir cambio. Se tu vivi una vita consacrata, le persone vedranno il cambiamento. No non sei il mismo. Tu tua forma di parlare. Tu forma de La tua maniera di parlare. La tua forma di comportarmi. La tua maniera di comportarmi. Tuo compromiso con Dio. Tuo impegno con Dio. Assi esca que una persona consacrata. E eso, esa mujer. Così è una persona consacrata. Questa era questa donna. Fu, al eh, principio, eh, menopreciata. Al inicio fue disfrazada. La peso de la por ubriaca cambió su forma de vivir porque ya no podía moverse de la misma forma. Cambió su forma de vivir porque no podía hacer estudios de la misma Una mujer embarazada no se mueve igual que una mujer. Una donna incinta no se mueve de la misma manera que una donna que no incinta. Una, una vida consagrada no vive como viven los demás. No vive los demás pueden vivir como quieran. Pero la persona que quiere vivir una vida consagrada a Dios, que una, una vida con fruto una vita con frutto vive in vive ad un altro livello vive in un altro livello di un livello di fede un livello di, compromiso di, compromiso con Dio. di impegno con Dio di servizio, di servizio. Esta mujer no pues creyó donna, al de Dios. en el hombre de Dios. Porque cuando ella le dijo, él le dice, está borracha. Cuando uh, este pues, hombre um, le dice, estás borracha. Ella dice, no, Señor. Él le dice, no. Yo soy una mujer atrinculada de Dios. Yo soy una mujer sufriendo en lo espíritu. Le estoy pidiendo un hijo a Dios. Esto es el deseo de mi corazón. Este es el deseo de mi corazón. Tener un hijo para Dios. A ver un y por eso estoy orando. Esto estoy y el hombre le dijo. El hombre le dice, il Signore ti ascolta. e concede la, la, la petizione del tuo concede la preghiera del tuo cuore. E la donna si andò per La donna se andò nella sua strada. a mangiare. E non è triste. E non è stata più triste. No non era ancora in cina. No non Non aveva corpo, niente pero ella ya veía Pero ella ya ella creía en già la risposta di Dio Non importa si todavía no está viendo lo que está pidiendo Non importa se tu no stai vedendo quello che chiedendo Pero credi a Dios Pero credi a, a, a lui Lo que él ha prometido él ha prometido se cumplirá si Una promesa de Dios, Una promesa de Dios es, un es un cheque en el banco de la fe Es un assegno del banco della fede Si Dios te ha dado un cheque un asigno, ese se va a cumplir questa cosa si realizzerà. Il non lo teneremo. Non abbiamo i soldi. Però terremo una promessa. Ma abbiamo una promessa. Dio mi, mi ha detto. Dio mi ha detto. Dio mi ha inviato Cartagena a Dio mi ha inviato da Cartagine a Valencia. A che? Per fare cosa? Per aprire una ura. Per iniziare una chiesa. Lo costò tutti Ci è costato molti anni. Però futuro. adesso c'è il futuro. Ora già non hai una sola iglesia. Adesso non c'è più una sola chiesa. 15 iglesi. chiese. Perché crei a Dio? que abbiamo creduto inché il Signore o che il Signore dijo él siempre lo va a cumplir. Quello que quello che Dio dice sempre lo realizza. Dio sempre concede, las Dios siempre concede la petizione. Dio sempre concede risposta alla nostra preghiera. Ma tu perché non ricevimos algunas veces? Quindi perché non riceviamo alcune volte? Porque algunas veces no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Perché alcune volte non riceviamo quello che vi ha per noi? Dice la parola di Dio. La parola di Dio dice Perché no pedimos? È che non chiediamo. Sí, sì, io so che Dio tiene, pero no ah, pido. Io so che Dio ha tante cose No, no tenéis lo que deseáis. Non avete quello que Porque no pedís, dice Santiago no chiedir, dice O pedimos mal. O mal. Pedís y no recibís. Pedís Perché male. pedís mal. Perece pedís y no recibís. Perece pedís y no recibís. Perece pedís mal. Perece pedís y no recibís. Perece pedís y no recibís. Perece pedís y no no recibís. Perece pedís y no recibís. Perece Y, y si se las das, te va a destrozar toda la casa. <risa> mamá, dame unas cerillas. Fuego, para hacer fuego. Ah, mamá, dadle de Yachendini. Y no se las das. <risa> si se las das, te pega fuego para <risa> <a> la casa. Porque si llega el la casa. No recibe muchas veces. Non ricevi molte volte pide perché sta chiedendo male. Se non chiederà pane, ma se chiedi pane, no le vamos a dar non le dobbiamo sarebbe una pietra. Non ti avrai una pietra. Se lo chiederà un tozzo di carne. Se chiedi carne, non le dobbiamo dare una serpiente. Non riceverai un serpente. Dios, Così succede con Dio. Pedimos conforme a Su Dobbiamo chiedere secondo la sua volontà. Però non hai che abbia detto. Ma non c'è nessuno che abbia detto. Signore quiero vivere una vita consacrata. Voglio vivere una vita consacrata. Chi essere un servo di Dio? Voglio essere un servo di Dio portar fruto para la tua gloria Que Dios no le haya dado respuesta. A cui Dio non ha risposto. No lo haya eh, lo puesto en el lugar donde Dio. A cui Dio ya. non ha messo in un posto dove lui voleva. conforme a su voluntad hermano. La primero el conforme alla sua volontà. Primo regno di suo regno di Dio le altre cose vengono da Prima cerca il Signore. Serve il Signore. E lascia che il Signore si occupi di te. Lascia che il Signore si occupi della tua economia. Lascia che il Signore si occupi della tua famiglia. Lascia che il Signore si occupi della tua famiglia. che una, una vita conforme Dio. Che vive una vita secondo come Dio lavora. Però Dio ti va a rispondere. Dio ti farà prosperare. Servi Dio. Servi Dio. A Honora a tu familia. Y va a ver cómo Dios va a darte respuesta, hermanos. Y te va a poner en un lugar de bendición. Y vedra cómo Dios te dará respuesta. Y te meterá en un posto de bendición. Ella recibió su promesa. Lei ha ricevuto la su promesa. Samuel. Samuel. No qualche niño. No un bambino como Gilbert. Samuel. Samuel ¿no? El hijo de la promesa. Un figlio de la promesa. Y él ofreció un hijo a Dios. Y ella a Porque ella dijo. Porque ha detto, Señor, si tú me das un hijo. Signore, se tu mi dai un figlio, Yo lo voy a consagrar a ti. Yo lo consagraré a ti. Será un servo para ti. Per te. Señor, yo pagaré el precio. Señor, yo pagaré un precio. Pero el fruto será tuyo. Pero el fruto será el y ofreció su hijo a Dios. Y ofreció suo figlio a Dios. Y dice la Biblia que él al templo y llevaba a su hijo con él ha portato el figlio con lei. y no solo llevaba a su hijo eh, con su hijo no solo Dice que subió con ofrendas Ah, non solamente col figlio, sarei anche con un'offerta in soldi. No, no, signore, he tenido un hijo per eterveda a ti, dame algo. No, que dice, signore, adesso ho un figlio per te, quindi dammi a me. No, aveva un figlio. No, qui c'è il mio figlio. A chi va mi consagración? aquí c'è la mia Aquí e mis, mis diezmos. offerte. Qui c'è la mia va mi diermo? Qui c'eremo vecchi. Y mi voto. compromiso, señor. Todo es tuyo y todo es para ti. Tutto è tuo e tutto è per te. Así Así hizo esta tona. Porque estoy sirviendo al Señor y, y que me pague. Ah, porque estoy sirviendo a Dios que me paguen. Es que estoy limpiando y nunca me pagan. Estoy poniendo a tierra pero no me pagan nunca. Estoy colocando la bandera y nunca me hacen un aplauso. Estoy metiendo la bandera y nunca me hacen un aplauso. Dios te va a pagar siempre. Dios siempre te dará la recompensa. Pero servir al Señor cuesta. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Pero lo que siembres, Pero lo que sembras... Vas a recoger la cogerá. David quiso construir un templo para Dios. David ha voluto construir un templo para Dios. era un lugar hermoso. Ha visto un posto bello. Y fue a preguntar al dueño de, lo, de, aquella, de aquella era. Y ha andado, al padrone de quel pezzo di terra. Cero comprar este terreno. Voyó comprar este pezzo di terra para hacer un templo a Dios. un a Y este hombre le dijo. Eso me ya ha dicho. No mi rey No rey. Yo te lo regalo. Yo te lo regalaré Yo te doy el güey. Te do anche el buone, yo te doy una madera para hacer il sacrificio pero que dijo que David? ¿qué dijo que David? ¿cosa ha detto? No. no yo nunca daré a Dios yo no darò mai a Dios sacrificio no un sacrificio que no me cuesten no daré a Dios, no cueste. no a Dios un sacrificio que no me costi. un sacrificio che non mi Non darò a Dio un sacrificio che non mi costi. servir al Señor? queremos servir al Señor? Vamos a pagar. Lo La gente se va a burlar. La gente dirá. Vas a la iglesia tanto y no te pagas, Ah, ¿cómo vas a hacer cosas en chiesa no te No, no, yo pago. ¿Cómo? No, no yo pago. que tu ¿Tú dás el y ofrendas, y la pacto y lo que la oferta? ¿Tú dás la oferta? ¿Tú dás Fai un patto economico con Dio? sì. Sí yo a Dios le doy porque Él mi ha dato la vita. Io a Dio gli do perché lui mi ha dato la vita. E io voglio vivere una vida consacrata y dedicata a, vivir una vida consagrada y a yo nunca Io non mi salvación y yo no más pagar la mia Io non potrò mai pagare la mia servirle. Ma potrò servirla. Però potrei darmi tempo e una per che la gente conozca Gesù. Potrò No se engañemos, Dios no puede ser regular. La Dios no se puede engañar. Todo lo que siempre vas a recoger. La ¿Estás sembrando? ¿Estás sembrando, ¿Estás sembrando? ¿Estás sembrando en tu economía? ¿Estás sembrando con tu economía? ¿Estás sembrando en tu familia? ¿Estás sembrando la tu vida personal? Eso es lo que vas a recoger. Cuidado las colleras. Hoy, hoy somos lo que ayer sembramos. Lo que ayer debíamos Mañana seremos, seremos lo que siempre hemos ¿Qué estamos sembrando? Cosas sembrando? Ella llevó allí, aquí está el fruto. Lei lo portò e dice qui c'è il frutto. A chi sta il frutto? Eh, eh, frutto? Eh, eh, e il profeta è lì. A chi sta il sacerdotete Sacerdote lì. A chi sta il frutto? Qui c'è il frutto. La gente lo va a vedere. E la gente lo vedrà. La gente va a vedere il frutto. La gente vedrà il tuo frutto. La gente vedrà il tuo frutto. Quando il Signore puso nel cuore del pastore aprire una chiesa? Quando Dio disse nel cuore dei pastori di aprire una chiesa. Bah, no, sono uno loco. Ah, questi sono pazzi. Ah, no, una iglesia. Una chiesa. Solo? Da soli, solo, soli. È empezado. È iniziato. Poi, mi de pronto prima in la casa a eh, All'inizio Che nella casa. Non je arriva, no? La prima di salita. Salzar. Io provengo in te lugar. E Dio ho provudo questo posto. Data perché vengo è stava bonito. Ogni volta che vengo è più bello. Con e con fiori più ma bonita. È sempre con fiori più belli. Sempre fiori più a cada vez con flore. Sì, le fiori sono le donne. I fiori sono le donne. Son <laughs> eh, <laughs> la, flore, ah, I masteteri sono, sono, sono gli uomini. I masteteri sono gli uomini. Dove vanno le fiori? Ah, i vasi sono gli uomini. Però ogni, ogni volta sono, sono più belle. Eh, I vasi e i fiori. meglio. Ogni, ogni volta è più bello. La gente va a vedere il tuo compromesso. Le persone vedranno il tuo impegno. Tu il la in sua, in sua decisione è che hai fatto per il Signore di servirlo. Il tuo so frutto lo conoscerai. E riconoscerete dei loro frutti. Lei è andata e ha detto a quest'uomo? Io pregavo per questo bambino. Il que Signore mi ha dato quello che que ho chiesto. Io questo lo dedico a Jehová. E adesso io lo dedico a Dio. lo che viva, ogni giorno che vive, sarà di Dio. Non vivo io. Non vivo più io. Vive Cristo, vive. È Cristo, vive, vive. No <laughs> Non siamo noi. Non è nostra vita, hermano. Non è la nostra vita. È colui che ci ha comprati che vive dentro di noi. La nostra vita non ci appartiene. Un servo di Dio servo di Dio obbedisce. Quando le gusta o quando non le gusta. Sia che gli piace, sia che non gli piace. E lo tempo buono o se lo tempo Sia se il tempo è buono o se il tempo non è buono. Quando ti calzando o quando stai contorno. Quando sono so stanco quando ho tutte le forze. Obvedisco al Signore. a Dio. Perché la obbedienza, obbedienza non tiene tutto. No puede ser sustituida. No, el domingo no voy a la iglesia. Ah, domenica no va a la iglesia. Me voy a quedar, me voy a ir a ver el fútbol. Me andrán a ver la partida de calcio. Pero voy a enviar 5.000 euros a la iglesia. La mandaré 5.000 euros a la iglesia. No vale. No vale niente. El dinero no cumple el propósito y, y, de la obediencia. El dinero no cumple el propósito de la obediencia. Amén. Perché l'obbedienza non ha un sostituto. No, no, il pastore mi ha detto che fai questo. Non lo voglio fare. Non lo faccio. Però questa mi ha tirato la notte orando. Però questa notte mi metterò tutta la notte pregando. No, no non serve. Non La obbedienza non no es no può essere, non ha un sostituto. Stiamo finendo questa donna. Adoro a Dio. Adoró a Dios. Dice y adoró allí a Jehová. Dice adoró allí a Dios. Con alabanzas. Con lode. Todo siervo de Dios tiene que ser un adorador. Tutti i servi di Dio devono essere adoratori. de Dios, hermano, tenemos que alabar al Señor con nuestro cántico. I servi di Dio devono adorare il Signore con i loro canti. Con nuestras ofrendas. Con nuestras fiestas e non si è del niño no olvidéis que ella del bambino non llegó a Samuel y lo dejó allí en el templo lei andò con Samuel e lasciò nel tempio però la parola di dio che però la dice cada año ella subía su ogni anno lei andava lì e cada año llevaba una túnica diferente e ogni volta gli portava un vestito diverso una tunica diversa Para su hijo. Porque su hijo perché suo un anno un anno, una tunica, due anni, otra tunica più grande, e così, cada vez llevando, così, ogni volta portando la tunica. Perché il nostro impegno con Dio con continua a crescere. Come, sta Come è il tuo impegno con Dio? Oggi hai un impegno più grande di due anni fa. O, no, o due anni fa facevi più cose per Dio dire di quelle che fede. O che due, due anni fa offrivi più cose a Dio di quelle che offri oggi. Non è possibile. No es posible. Nuestro compromiso con Dios sigue creciendo. Y nuestro impeño con Dios debe continuar a crescer. Nuestro tiempo con Dios sigue creciendo. Nuestro, con Dios debe a nuestro servicio a Dios sigue creciendo. A Dios debe a Yo digo que eh, me gustaría estar en, en Valencia en casa. Yo digo que me gustaría es estar en Valencia. Voglio comprire 64 anni. Adesso farò 64 anni e non mesi poco compro 64. Tra pochi mesi ve lo terete di, di fruitarvelo che avete. E mi facere, piacerebbe eh, eh, diciamo vedere, vivere quello che c'è. Di tutta la gente che abbiamo levantado. Tutte le persone che abbiamo fatto crescere. Gente che si è convertita con nosotros. Persone si sono convertite con noi. Pastore che abbiamo preparato. E oggi sono pastori preparati. Leader che sta ricevendo azioni. Leader che stanno servendo al segno no croce, è vero? un equipo de líderes impressionante. Una squadra di leader Y yo me gustaría disfrutarlo. Y mi piacerebbe estar lì La semana pasada en Mallorca. La semana pasada stati a Mallorca. La semana pasada no? aquí. Esta semana aquí. La semana próxima a Presencia. La semana pasada estaremos en Lanzarote. La semana dopo estaremos a Lanzarote. Porque nuestro compromiso sigue, debe de seguir. Porque nuestro compromiso debe seguir. Porque nuestro compromiso debe continuar a crecer. Ahora trabajamos más que nunca. si sí, di prima. que nosotros estamos aquí. Sì, sí, noi estamos qua. y la iglesia sigue funcionando y la chiesa continua a crescere otro, funciona otro de nuestros pastores está hoy en Palma de Mallorca en el ritiro y pastores a Palma de Mallorca en ritiro que c'est lì y la, la iglesia sigue creciendo y la chiesa continua a crecer. pero el compromiso de seguir cruciendo pero sí. anche el miopinio con Dio de continuar a nunca olvides lo que es el dio non dimenticare nunca olvides lo que el Señor ha hecho por ti. Non dimenticare no. lo que Dios ha hecho per te pero por ti. cuál es el final de la historia de Anna cuál es la fine de la historia de Anna Consagrò, si è consacrata dio un hijo para Dios, ha chiesto un figlio per se lo Dio, se lo ha dato a Dio, e, a que le e cosa è successo con lei? Dice la parola di Dio che Dio le dice che Dio gli ha dato tre figli e due figlie. Dio uno, ha dato uno e, e ha, ricevuto cinco. Cinco hijos, ha ricevuto cinque. Cinque figli gli ha ricevuto. Perché è un principio biblico? Perché questo è un principio biblico. Date. Date e vi sarà dato. Lo que siempre es, que lo que semini, vas a recoger. Las cosecharás. Che cosa stai seminando? ¿Y qué ¿Y cosa stai seminando? Che cosa stai recogiendo? E cosa stai raccogliendo? Dove está un'eredato? Dove sta la nostra eredità? Viene de camino, tú estás sembrando. La está, hay uh, seminando, sembrando. Me está pidiendo al Señor ese ese hijo espiritual. Está pidiendo al Señor un hijo espiritual, esa líder a cual reconocerte. Está pidiendo al Señor alguien en quien riprodurti, esa persona a la cual preparar. Una persona que devi preparare. Esa persona che continue tu tu, tu cammino. Una persona che que continui quello che sta crescendo e continua tu, tu storia. Continui la tua storia. Está viniendo de camino ya. S'arrivando già. ¿Estás, ¿Estás, incinta? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás ¿Hay hijos espirituales aquí ya? ¿Hay, ¿Hay hijos y ya estoy aquí? ya estoy engendrando aquí? ¿Hay hijos y hijas que ya estoy engendrando aquí? ¿Hay ya estoy engendrando aquí? Para prepararlo y que sean siervos de Dios. ¿Hay hijos y que sean estoy de Dios. Dio? que ya han llegado. que ya son engendrando Lo estamos cuidando. que que que Stai facendo delle tuniche più grandi. Stai tu ma ma allo stai facendo tu più grande per fare tuniche più grandi negli altri. Dove sta questo regalo? Dove c'era? Dov'è la nostra verità? La pregunta del Signore su una pregunta questa è una domanda che ci fa Dio. Dove sta il tuo legato? Dove sta la tua verità? Signore, chi? Signore il corazone. En mi ya tengo algunos, Señor. Pero hay aquí más hijos para darte. Yo, Señor, aquí o hay más hijos para darte. Hay personas a las cuales yo voy a preparar. Hay personas que van a ver mi vida. Personas que verán la mia vida. Mi estilo de vida. Estilo de vida mi conservación, conservación. Mi compromiso. El mio impegno. Van a seguirme, Señor. Y le voy a dar un buen ejemplo. Y le daré un buen ejemplo. Y les daré tónicas grandes. Para grande nosotros. Para que ellos sean más grandes que nosotros. El, que de nosotros. el deseo de unir de un papá que es. Il desiderio de un padre qual è? De una mamá. O de una mamá. Sí. que nuestros hijos sean más grandes que nosotros. que nuestros no te no te hijos tengan lo que no hemos tenido. que nuestros hijos tengan lo que nosotros no hemos tenido. También hijos y también con nuestros hijos espirituales. ¿No están esperando, hermano? Ci están esperando? Per tutta gente che necessita un padre. Ci sono persone che hanno bisogno di un padre, che desta città una madre. Che hanno bisogno di una madre, che desta città un'insegnie. Hanno bisogno di qualcuno che mi guidi, che mi insegni, che mi insegni, che mi mostri uno stile di vita, che mostra uno stile di vita, che c'è vittoria, che c'è vittoria, che c'è benedizione, che c'è frutto, che c'è frutto. E Dio ci darlo dà, non lo so quando, E Dio ce le vuole dare. Però del poeta a decir come Ana, Señor ma se un figlio per te... Siamo disposti a dire come Anna, Signore, io tengo un figlio per te. Non me ne da chi Signore, affinché me lo dai. Non mi alzerò da allora qua fino a quando non me lo darai. Vamo a pregare, mamma. Preghiamo te. Oh, te, per te. Otto è Dio, per favore. E ti voglio invitare le saluzze. Ti voglio invitare questa sera? Non so se eh, ti conformi a quello che stai vivendo. Ma Dio ha molto di più per te. C'è molto di più da parte di Dio. Dio Dio ti vuole usare. Dio vuole che tu sia uno strumento per la sua gloria pero tiene que poner su vida, tu vida en sus manos pero Tienes que decirle Señor a quien estoy en cuenta que cuenta que, que yo debi Señor a quien estoy cuenta que yo soy debi a vivere una vita que yo a vivere una vita que consacrata. soy debi Señor a quien que yo soy che Señor a que yo soy debi que yo Así que te invito en esa noche todos aquellos que le dicen a Dios. Señor, ¿a estoy? Toma mi vida. Quiero ser como Ana Quiero ser como Anna. dejar hijos como Samuel. Quiero dar fruto para tu gloria per la tua gloria. Può venire davanti? possono passare avanti. Passa avanti, dice signore, sono qua. ha chiesto sto signore? Signore, sono qua. Passa avanti. Io voglio essere un uomo di fede. Io voglio essere un uomo di fede. Una fede.